a tutti oggi prepareremo la focaccia morbida con emulsione il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa gli ingredienti sono farina manitoba latte lievito di birra olio zucchero sale per l'emulsione acqua olio evo sale e rosmarino diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte e lo zucchero. E accendiamo il Bimby per 3 minuti 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso la farina. l'olio e il sale. Chiudiamo con il coperchio del muricurino e azioniamo i bimbi per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, posizioniamolo su una ciotola unta con olio, copriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare per almeno un'ora in forno spento. Trascorso un'ora, l'impasto è ben lievitato, adesso lo trasferiremo in una teglia rivestita con carta da forno. Una volta steso l'impasto, lasciamolo lievitare per 45 minuti in forno spento. Una volta stesa nella teglia prepariamo l'emulsione, mettiamo all'interno del boccale l'acqua, l'olio, il sale e il rosmarino. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per... 10 secondi a velocità 4 trasferiamo l'emulsione in una ciotola trascorso il tempo di lievitazione adesso faremo dei buchi con la punta delle dita Riprendiamo l'emulsione e andiamo a spennellare su tutta la focaccia. Cuocere in forno preriscaldato statico per 20 minuti a 200 gradi. La focaccia è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia morbida con emulsione.